Buongiorno, oggi abbiamo chiesto la collaborazione di un team di esperti che si sono offerti volontari per partecipare ad un esperimento visivo di contatto con le frequenze geometriche. I numerosi volontari che hanno deciso di offrirsi per partecipare all'esperimento sono stati suddivisi in sei gruppi, ogni gruppo indicativo di una particolare frequenza geometrica. Esistono poi, tra un gruppo e l'altro, dei sottogruppi intermedi che presentano le caratteristiche sia della geometria di destra che della geometria di sinistra e costituiscono una sorta di ponte nelle trasformazioni tra una frequenza e l'altra. Gli appartenenti al primo gruppo che prendiamo in esame rappresentano le frequenze legate all'archetipo geometrico della spirale. La spirale risuona principalmente con il quarto chakra, presenta colori molto vicini all'ambiente naturale, il verde, il marrone, le frequenze legate agli animali, al mondo della fauna. La sensazione al tatto è liscia, visibilmente la fantasia è maculata. I colori sono tendenzialmente freddi. Il è invece una geometria che si collega al secondo chakra. Le sfumature di colore rimangono fredde ma si orientano su una tonalità più vicina al viola e al rosa. il gruppo una consistenza morbida che porta all'abbraccio ed una particolare attenzione e propensione al mostrare e gustare la bellezza. Caratteristica del gruppo dove si addensa maggiormente la frequenza triangolo è un'aura magica e quasi eterea, a volte invisibile, intorno alla loro manifestazione. Il gruppo di raccordo tra spirale e triangolo rappresenta caratteristiche accomunabili in parte ad un estremo, in parte all'altro. La frequenza del pentagono ci porta ad ammirare colori sempre di natura fredda viranti verso il blu-azzurro. Lo sguardo, l'espressione e l'attitudine degli appartenenti al gruppo ricordano un legame con il pensiero, la fantasia, il cielo, l'aria, in particolare il quinto chakra. La stica predominante del pentagono è, caduto, è la presenza di elementi robotici e automatizzati. Di raccordo tra un gruppo e l'altro troviamo soggetti che per tinta, espressione e atteggiamento incrociano un atteggiamento di ascolto e silenzio e accoglienza ad un atteggiamento più pragmatico e improntato alla risoluzione del problema. I soggetti appartenenti al gruppo dell'esagono presentano invece delle tinte calde. La sensazione al tatto è pelosa e avvolgente. Le espressioni ricordano aperta gioia e voglia di scambio e comunicazione, di contatto, abbraccio. Il gruppo di raccordo tra pentagono ed esagono è un incontro tra le due caratteristiche dei gruppi. I soggetti appartenenti al raggruppamento del cerchio presentano per tinta, espressione e immaginario attitudini molto più dinamiche, decise e improntate all'azione. Nel gruppo intermedio fra cerchio ed ottagono troviamo soggetti che non disdegnano l'azione ma sono anche capaci di coglierne il quadro d'insieme e la visione generale. Il gruppo posizionato fra spirale e ottagono presenta tinte chiare, capacità d'analisi, menti intelligenti, anche se a volte diaboliche, capaci di vedere il disegno d'insieme ma di rimanere nel flusso morbido e fluido, della spirale, anche al tatto morbido. Esiste poi un gruppo posizionato centralmente rispetto agli archetipi geometrici, nello scorrere circolare delle trasformazioni, associato all'archetipo del Sole, espressione aperta e quasi fanciullesca capace di trasformarsi a seconda dell'occasione e della necessità e assumere le caratteristiche dei vari gruppi più fissamente caratterizzati.